Allora ragazzi, ciao, ciao a tutti, eh, siamo arrivati alla fine di questo 2022, credo che sia stato un anno importante per tutti, in un modo o nell'altro, e, e vabbè, si potrebbero, potrebbero dire tante cose su so come è passato quest'anno, però ognuno di noi ha la sua storia e io quello che volevo dirvi è semplicemente di augurarvi un buon fine di questo anno che ce lo lasciamo alle spalle ce lo scrolliamo di dosso quantomeno ci scrolliamo di dosso quello che c'è da scrollarsi di dosso e invece farci rimanere l'insegnanza diciamo quello che abbiamo imparato da quest'anno e questo per costruirci il nostro futuro un futuro che comincia adesso quindi io vi auguro a tutti quanti questo 2023 vi auguro a me e auguro a tutti che sia un anno prospero un anno buono, armonico un anno di pace, di serenità un anno di, di, da poter costruire in modo costruttivo, un anno di consapevolezza, un buon anno. E beh, io a volte sono chiacchieroni, a volte a volte eh, semplicemente ci sono tante, ci sarebbero talmente tante cose da dire che che è meglio lasciar stare, diciamo quindi vi lascio con una slide dei lavori fatti quest'anno, non tutti, qualcuno, così tanto per una piccola ricapitolazione di cosa è stato fatto. E vi auguro a tutti un felice anno e ci vediamo. Il prossimo anno però prima voglio anche ringraziare tutti voi che guardate i miei video e che mi scrivete nei commenti eccetera e veramente vi voglio ringraziare perché è veramente gratificante e mi fa molto piacere che guardate i video e che mi scrivete qualcosa o mi lasciate un like e queste cose qua e niente, spero che ci continuiamo a vedere e statevi bene ciao